Sono Flavia Marzano, assessora a Roma Semplice, informatica e cittadina d'Europa. Negli ultimi dieci anni ho insegnato in diverse università, l'ultima alla Lin Campus University, tecnologie per la pubblica amministrazione fondamentalmente, quindi applicare quello che ho imparato negli anni della mia consulenza per la pubblica amministrazione anche alla docenza. 26 anni di formazione appunto di consulenza nella pubblica amministrazione con cui ho provato a mettere le mie competenze al servizio della pubblica amministrazione locale e nazionale. Come associazione che ho fondato 5 anni fa insieme a un gruppo di Amici insieme ad altre associazioni, si chiama Stati Generali dell'Innovazione. Abbiamo portato con battaglie lunghe con quattro passi avanti e tre indietro, non è andata sempre liscissima, ma abbiamo portato un po' di innovazione anche nella nostra normativa. I dati sono obbligatori, aperti nella pubblica amministrazione, grazie anche al nostro lavoro. Il Freedom of Information Act, quindi la libertà di informazione, si chiama FOIA, ormai è diventato un nome internazionalmente riconosciuto, quindi la possibilità di ogni cittadino di chiedere non solo dati ma anche informazioni, è diventato norma, è norma obbligatoria anche grazie al nostro lavoro. A latere di questo ho fondato un gruppo di quasi 500 donne che si chiama Wister, è un acronimo, sono malata di acronimite, si chiama Wister, significa Women for Intelligent and Smart Territories, quindi donne per territori smart, per Smart City. Di Smart City si parla da tempo, se ne parla tanto, sono città, le città possono essere smart perché usano tanto bene le tecnologie, ma non sono poi tanto smart se in realtà non sono smart i cittadini, non sono smart i politici che lavorano con i cittadini, quindi l'importanza di quello che vorrei fare in questo contesto è supportare i cittadini che già sono smart, già sono tecnologici ad avere servizi in più, servizi migliori da questa amministrazione, i cittadini che non sono abbastanza smart o non lo sono per niente, perché purtroppo nel nostro paese c'è più di un terzo di, di abitanti che non è mai andato in internet e hanno diritto tanto quanto l'altro 70% di cittadini, quindi supportare loro a essere un pochino più eh, innovativi o quantomeno di poter fruire delle tecnologie perché sono uno strumento, uno strumento che può essere utile anche per loro per vivere meglio, per essere più... Eh, Appunto, per avere una Roma più semplice, anche utilizzando le tecnologie. Ovviamente non solo, le tecnologie sono uno strumento, non sono un obiettivo, non sono un fine. Possono essere a volte lo strumento giusto, possono essere a volte invece bypassate da cose più semplici. Risparmiamo eh, l'uso delle tecnologie se non è essenziale. Laddove sono utili, laddove sono importanti, le dobbiamo portare. Abbiamo il dovere di portarlo, la voglia di portarlo di supportare chi non è competente a sufficienza per farlo, di aiutarlo a farlo, magari con i ragazzi, con i giovani che invece purtroppo non trovano lavoro a sufficienza, quindi vedere anche se e come con i giovani che sono, si dice, nativi digitali, magari cui mancano, eh, manca la consapevolezza di cosa c'è dentro il digitale, ma sono di grande capacità di utilizzo del digitale, quindi usare loro utilizzandoli per eh, supportare le persone un po' meno digitali a utilizzare, a sfruire i servizi che la pubblica amministrazione deve poter dare loro. Cose che dobbiamo fare prima di tutto è partire dalla fotografia dell'esistente, capire che cosa c'è perché se qualcosa di buono è stato fatto va utilizzato, se qualcosa manca va fatto, capire che cosa c'è perché garantire a me stessa prima, ma ai cittadini poi, di vedere nel tempo che cosa faremo. Faremo poco, faremo tanto, si vede a partire dalla fotografia del presente. Parole chiave, trasparenza, partecipazione, collaborazione, eh, ascolto, ascolto di quello che la cittadinanza ci può dire, di quello che tutti gli stakeholder, tutti gli attori del territorio ci possono aiutare a fare meglio. Quindi eh, partecipazione, fiducia reciproca perché su questo riusciremo a innovare insieme meglio.